Amore mm. Sai che giorno è tra poco? No, un'altra di quelle domande tra bocchetto E poi rimango sempre fregato Eh, allora, lo sai? Eh, un aiutino? No Ah, già, è il nostro anniversario Ma quale anniversario, amore, quello è giugno Ma certo che lo so, è che è talmente importante, tesoro, che mi sono portato avanti eh. Dai, non fare il cretino Ah, ok è il tuo compleanno! Ma no! Anche se, però, in effetti potresti già iniziare a pensarci, visto che il mio compleanno è il 27 marzo, manca poco. Eh sì, in effetti siamo a inizio febbraio, eh, sono già molto in ritardo per il tuo compleanno. Ah, va bene, te lo dico io, come al solito: tra poco è San Valentino! Ah, è San Valentino, tesoro! <ride> Ti ringrazio con tutto il cuore, ma credo che ci sia un errore Non mi chiamo Valentino Comunque grazie del pensiero Ma quanto sei scemo San Valentino è la festa degli innamorati Ah, la festa degli innamorati Appunto tesoro, ma passiamo alla festa successiva Eh? Oh, scherzavo, scherzavo Aiuto, aiuto, scherzavo